www.morizopoli.it. Una notizia che mi ha colpito in questi giorni sulla, sulla stampa parla di un'azienda di Romano e Lombardia attiva nel tessile, si chiama la Simmi di Romano e Lombardia dell'imprenditore Giorgio Bona. La sintesi è che nel giorno di Santa Lucia ha donato il 49% delle azioni ai suoi sei dipendenti più meritevoli. Il titolare ha 70 anni e l'azienda è specializzata nel confezionamento di abiti per Rindomate Maison di, di Moda, è stata fondata questa azienda ancora negli anni 70 e loro venivano da Biella, da Biella sì, sì, e, e si sono trasferiti a Romano e Lombardia dice, perché c'erano anche dei vantaggi fiscali, Dice. ma dice, anche qui fu allora che mio padre e qui trovate l'articolo, la fonte e tutto quanto, di, di donarmi il 49% dell'azienda. Dice: Il Bona ha sempre avuto un, un animo imprenditoriale, e dal maleficio hanno trasformato questa bellissima realtà aziendale che dà lavoro a 52 persone, 8, quasi 9 milioni di euro di fatturato e fanno circa 61 mila capi prodotti. Quindi una bellissima realtà imprenditoriale, però per la continuità aziendale, per il passaggio generazionale, ha donato eh, questo, questo 49% agli, ai propri dipendenti dicendogli che poi... Potranno avere fino a eh, il 100% dell'azienda, della, dell il titolare a 70 anni, lungimirante. Ecco come non si chiudono aziende, ecco come si dà futuro a un'idea imprenditoriale. Dice: Io non ho figli, e quindi e questo è questo il passaggio molto intelligente, molto, molto, molto eh, lungimirante di un imprenditore. Qui vi riporto poi tutto l'articolo perché avesse voglia di. Approfondirlo. Quindi aziende che vogliono continuità aziendale, soluzioni ci sono, strumenti per il passaggio nazionale ci sono, servono anche imprenditori lungimiranti sia nel costruire che nel dare futuro alle proprie aziende. Quindi una lettura molto interessante. Una buona giornata, il mio sito è www.mauriziapoli.it, il mio numero di telefono è 0372 2405. Una mail per chi volesse contattarmi e approfondire questi argomenti mpoli Ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!